Ciao amici benvenuti nel mio canale Oggi una cosa un po' particolare So che nei dintorni c'è una contessa e eh, la volevo intervistare, le mie solite interviste un po' così. Ehm, contessa? Contessa, scusi? Sì, sì, sì, Contessa? Sì, sì, sono qui. Posso venire da lei un attimo? Riprende, che a quanto ci piega. <ride> Arrivo. Un elefantino, due elefanti, tre elefanti. Sì, contessa qua contessa qua con te volevo fare sì. un'intervista allora. puoi venire con me sul divano come dorso sul divano in che senso? Cara? sul divano se ti è lì nel sì, è molto lontano questo no posto. non è Va bene, sì, allora mi lascio, lascio mi, la mia no, coroncina no, di elefantini, ora no, me la posso no. portare. Non posso portarla? Va bene, venga, mi sposto io con gli elefanti Sì, allora. sì, sì. Sì, grazie. Ah, sì, sì. Potrei mettermi questa cosa, Si sì, chiama? Non ho ben capito il suo nome. Oh, ma guardi, è puramente una, un esercizio, un mnemonico che si può fare, essendo molto geografico, sa? Sì, sì, mi mm. chiamo... Ginevra viene dal Monte, ti <laughs> <che, laughs> ha capito, geografico. Ginevra, si ti ha Ginevra viene dal, dal Monte. <laughs> sapere Ginevra. ma Ti sì. conosciamo noi che mi chiamo Ginevra? No, era un modo mio per eh, sì. farle sentire la mia vicinanza. Le fa stare bene questa, sì. No? Sì. no? Allora quasi se la fa stare bene mi chiami pure Ginevra. Ginevra. Va bene Ginevra, sì. ma lei questa nostra società Um, come si trova con noi comuni mortali oh, visto ho, ho, la sua altezza la contessa io sono una semplice signora signora sì, sì. benestante eh, um... diciamo una signora del monton come si sa signora del popolo oh, no. ma io adoro queste uh, espressioni e dal tempo della rivoluzione sa che non si sentiva più. Ma no, non esageriamo subito, io sono una donna comunissima, Comun sì. Comunista? Comun ho detto comunista? Come Comun Comun prendiamo avanti <ride> <che ride> <è> poete? <Expo> <ride> <denaro. ride> ma sì. lei vive dove? In un castello, in una villa, in una casa, in un appartamento. Ma mia cavolo, ma perché poi limiti alla ricchezza? Un castello una volta, un palazzo un'altra, una casa, una, una, una balta da 3400 metri qua, sui in montagna. Cioè, perché poi le limiti? Un po' quel bollato, peccato, peccato. questa è la sua collana personale? Ehm, no, è perché mi sembra che sia entrato anche tutto in oro. Guardi, la materialità non è proprio sulle mie cose, basta che sia una cosa che mi appartiene, che profondamente mi esprime, mi, mi, mi, mi dà quella, quella sensazione di essere con me in qualsiasi momento. Questa mia cara non è semplice con l'altra. No, no, no, ma no. sempre fosse un po' troppo tedioso, devo fare l'anario che cosa rappresenta. Questa collana non Questa è, è, è ma, che fa l'opinione. Ma infatti guardi, ehm, sì. Contessa Bimbermonte, sì. ehm, è solo una collana che non ha nessun senso, che non ha previsione, non ha valore, <ride> è solo dolore. Oh non sappiamo cosa farcene di queste cose capisco, scelte, capisco. Va bene, va bene, faccia, faccia pure mm. quello che vuole una bambognera per i suoi domestici perché penso che come minimo ne avrò un paio va bene, dica. sì, sì, sì, bene, dicami, sì, sì. sì, sì, sì. E, sì. questa è, è seta vuole scherzare? no questa non è seta questa è una comunissima, già che arriva da un po' l'esterno, normalissimo, quando ero in Tibet, avevo mm -hmm. molto molto freddo, vero? Ho preso questa cosa e quindi così intorno a mare, no, ma è, sarà, ma è, è, no è, si è, chiama, è, è veramente sì. molto bella, eh, sì. perché a lei non ne sì. frega niente? Lui. No, me ne frega, perché qui va decisamente freddo, sa? Quindi questo mi scalda, poi <ride> ho provato la stessa sensazione in Tibet, <ride> e questo divento molto eh. mistica sa? quando io mi trovo a certe altitudini e certe temperature eh, signora sì. Contessa Cristina? no ma mi chiami Ginevra? Ginevra, Ginevra, Ginevra, ha sì. sì. figli? beh i figli vanno vengono, sai? <ride> vanno vengono, vanno vanno vengono, vanno, vanno, vanno a come puoi dire se li hai, quando li hai, che tu li vedi a Toto, che hanno bisogno di qualche cosina di spicciolo, quei 50.000, 100.000 euro così, te li trovi quei 3-4 che hai fatto, Dice mamma, sì, ho bisogno di 50.000 sì, euro eh, e poi puliamo i soldi, trova il vino eh, e sì. trova anche i soldi sì, però sì, ecco sì, che sì, mamma generosa sì, che lei sì. Ma lo sì, sai che con questa cazzata di roba che stiamo facendo potremmo anche diventare famose noi? <ride> Perché non ci chiamano magari questi, questi invidia? Ma avrei una domanda un po' particolare. Sì, un ma mi posso bello. permettermi di oh, Ginevra? Lei ci può, tanto, sa, sono aperta al mondo! La sua prima volta? Di che cosa? Ah, Perché è una cosa la... molto remota, se penso la a quello che dice, dice. lei, sì. è, mo è molto remota e quindi a ah. volte ho delle sensazioni di lacuna. Allora non se la ricorda più la sua prima prima prima, il suo primo bacio, il suo primo abbraccio i, Ma i, sono i, cose sono fondamentali primo, tutti! Eh, primo noti che queste cose sono molto popolari so. oh, Non ci sono più le prime volte No, ci sono, sono le tante volte Ah, le tante, tante volte, volte. Eh, Sì, sì, si sì, ah. capa ma veniva eh, di lei, piuttosto le volte eh, che veniva eh, diciamo intervistavo e così, eccetera, eh, persone che insomma sono molto affaccendate sì. perché visto prima io contavo la mia collanina. Vabbè, Ma lei che cosa fa, cara? Di cosa si occupa? Oh, io mi occupo di. Eh, <coughs> mi occupo di, sì. niente. di niente. E di tutto, vero? Eh? Oh, eh, oh. oh, che ho fisco, carino! Sì, e più di niente che di tutto, però sì. questo mi dà un certo non so che, sì. eh, nella vita, sono molto ricercata dai, eh, dai um, lo dica con parole che, sue, Salva sia molto precisa, perché... Questo tentennamento le pregiudica una certa fama che. dai crescitori sono molto cercati! Ah, no. Non lo faccio trovare perché sono una persona molto impegnata, però mi cerco. Oh, capisco, tra Capisci. resto anche noi sanno i nobili, è la stessa identica cosa, eh? Tanto fumo e poco arrosto! Eh, ma anch'io sì. i miei figli. Sì, sì. sì. sì. a proposito di fumo e arrosto! Ma lei che cosa ha proposto per scena sì. questa sera? Mi dia una delle sue ricette perché io so che lei lei fa qualche cosa che io già visto dà delle cose delle idee, dei consigli. Lei eh, faccia delle verdure, delle verdure sì. ehm, gratinate. Oh, eh, buona. Non so se. Boi. Ah, ma lei. Oh, ma si capisce, sì. viva la verdura, basta la count, è vero. Della carne alla brace. Delle patate, no, io la chiederei no. poi. Le chiederò veramente una, una ricetta molto personalizzata perché ho una ma magari che ve lo dico davvero, sa, signora Gioia? Uh, perché, perché, perché se dovessi fare un certo tipo di festa molto coinvolgente, molto uh, veramente popolare, come piace a lei, mi sì, piace a quella professione. Gli schemi e la chiamerò? La chiamerò Beh, eh. Ci devo pensare, ci devo studiare perché sai sì, sì, nelle ricerche sì. si mette un po' di questo, sì, un po' di quello sì. si prende un po' di questo. Sì. questo. Ma esattamente come nella politica, sai? Guarda, wow, io ultimamente un po' mi sto intrigando, mi ho preso questo trip. Sì. <ride> sì. E, no, no. Però, però, insomma, appunto, richiederò questa cosa perché se tutte le cose andranno bene dovremo festeggiare. festeggiare è molto particolare. Beh Signora, adesso io sì, sì. credo che sia giunto il momento di salutarla. Grazie. grazie. a lei. Grazie a lei, grazie a lei, grazie a lei. Sì, grazie, grazie, lei. Il, grazie molto. Della sì, ma un poeta, guarda, sono... è solo un'imitazione, ma cosa eh, crede? Che ai tempi no, se noi bandiamo in giro con queste cose no, ma se, se le va bene per eh, farsi una eh, sesta? Se sì, eh, sì, sì, le va sì, bene? Noi, che le fanno bene. No, i elefanti, sì, eh. Grazie, saluto. Sì, sì. Laura Gioia della Contessa è quella che non si ricorda lei ma sai, no. Ginevra viene dal monte ciao a vederci